Buonasera, sono Laura Antichi. Questa sera parleremo di texture. Texture nei mondi virtuali sono le immagini che si applicano agli oggetti oprim. Particolarmente interessanti sono le immagini seamless texture a dimensioni ridotte e quindi di importazione efficace. Si chiamano seamless perché senza soluzione di continuità che ripetute modularmente in eh, automatico generano uno sfondo uniforme su qualsiasi dimensione. Molti sono i siti, e ve li metterò in, eh, eh, a margine di questo video, dai quali... Uh, scaricare queste texture per uso free le texture devono essere anche tutte le immagini che si inseriscono su pannelli o slide e che ci servono ad esempio per spiegare qualcosa posso salvare ad esempio delle istruzioni come immagini e incastrarle in un prim lavagna Adesso vediamo come importare le texture, come applicarle. Bisogna andare nel menu Costruisci, Carica, Immagine. Vedete che con Carica comunque posso eh, importare, caricare immagini, suoni, animazioni, modelli, in blocco, importare link set. A noi interessa ora importare delle immagini Clicco su Immagine e la vado a cercare nel mio PC Ho aperto la cartella sul mio PC dove ho salvate tutte le immagini seamless ad esempio questa, prendiamo questa Abstract è seamless anche questa sono tutte seamless apri mi dice posso cambiare anche il nome posso dare una descrizione e poi carica questa immagine abstract come vedete la ritrovo nell'inventario che si apre in automatico Ora vediamo come applicare questa texture ad un oggetto creo con crea esempio. Creo un cubo, ingrandisco il cubo agendo su questi quadratini do un nome a questo cubo in generale lo chiamo scatola posso dare anche una descrizione e vado comunque in texture e in texture carico la mia texture cliccando sul quadratino texture mi dà tutte le texture caricate vedete che compare abstract tra... Eh, tutte quelle che ho salvato che abbiamo appena eh, caricato ok ed ecco che la texture è stata applicata all'oggetto chiudo ora apro ehm, cioè facciamo un altro oggetto, creiamo in questo caso una sfera, ingrandisco questa sfera sempre agendo sui quadratini, chiamo, nomino la sfera in generale sfera. può dare anche una descrizione e vado in texture e in texture carico la, una texture tra quelle che ho eh, caricato sul nel, nel mio inventario vediamo se trovo una texture adatta, vediamo questa no perché è trasparente Comunque è sempre meglio usare le. facciamo questa margherite, ma quella rosa, vediamo come viene rosa. Ecco, ok. E ho applicato quindi la texture alla sfera. Do naturalmente la luminosità massima alla sfera, e quindi ho creato un secondo oggetto a cui ho applicato una texture. Creo ora un pannello partendo da un cubo con crea, ingrandisco il cubo, poi agendo su eh, sempre i eh, quadratini, quello rosso vedete lo appiattisco, sono sempre in modifica quindi lo ruoto e voglio su uh, questo pannello che farò un po più grande magari mettere un quiz uh, matematico dovrò allora innanzitutto il pannello lo lascio qui devo caricarmi all'immagine uh, e quindi una texture vado in uh, costruisci uh quindi Carica, Immagine e vado adesso sul mio computer a cercare l'immagine del, del test ho individuato la cartella dove ho eh, l'immagine salvata si chiama Rompicapo Frutta apri vedete che mantiene il nome, rompicapo frutta, carica ora clicco sul mio pannello, vado in modifica e sempre eh, do un nome all'oggetto e lo chiamo rompicapo e vado in texture e in texture eh, carico sempre andando nell'inventario rompicapo frutta ok come vedete il quiz chiudo adesso qui dopo lo sposterò rompicapo eh, frutta mi Compare sul pannello. Questo potrebbe essere un laboratorio per studenti, e sfidando gli studenti a rispondere a questi eh, rompicapo quiz di tipo giochi, di tipo matematico. Queste sono quindi delle istruzioni base perché è interessante creare nei mondi virtuali delle situazioni didattiche in punti d'incontro con gli studenti. Buonasera.